Ciao a tutti, oggi prepareremo la cassata al forno. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono farina 00, burro, zucchero, lievito per dolci, vanillina, la buccia del limone, un pizzico di sale e uova. Per il ripieno, ricotta, zucchero e gocce di cioccolato. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo mettendo nel boccale lo zucchero e la buccia del limone e li andiamo a polverizzare per 10 secondi a velocità 10. lo zucchero adesso andiamo ad aggiungere la farina le uova la vanillina il pizzico di sale il lievito per dolci il burro e andiamo ad amalgamare il tutto per 40 secondi a velocità 5 Il nostro composto è pronto, adesso andiamo a formare una palla, la rivestiamo con pellicola trasparente e la lasciamo in frigo riposare per mezz'ora. Dopo aver lavato il boccale, asciugato bene, andiamo a mettere lo zucchero e lo andiamo a polverizzare 10 secondi a velocità 10. andiamo a riunire sul fondo lo zucchero andiamo ad aggiungere la ricotta che deve essere ben sgocciolata e la Amalgamiamo per 20 secondi a velocità 3. La nostra ricotta è pronta. Adesso aggiungiamo le gocce e le andremo a mescolare lentamente con la spatola. Dopo aver amalgamato la ricotta con le gocce di cioccolato andiamola a mettere da parte in una ciotola e conserviamola in frigo. Dopo aver uscito la frolla dal frigo prendiamola in una parte e andiamola a stendere tra due fogli di carta da forno. Dopo aver steso la pasta rimuoviamo il foglio di carta da forno e con l'aiuto della nostra teglia andiamo a ritagliare il disco che farà la parte superiore. Adesso con l'aiuto del coltello andiamo a ritagliarla. adesso andiamo a mettere in frigo e andiamo a riprendere l'altra frolla da stendere adesso andiamo a stendere il resto della pasta frolla e vediamoci posizionando un altro foglio di carta da forno adesso andremo a mettere la frolla all'interno del nostro stampo dopo aver rivestito il nostro stampo con la frolla adesso andremo a riempirlo con la ricotta andiamo a mettere la ricotta e iniziamo a distribuire Adesso con un po' di albume d'uovo sbattuto andiamo a spennellare i bordi della nostra cassata sul quale posizioneremo il disco di frolla a chiusura. E adesso andiamo a posizionare il nostro disco. Andiamo a chiudere i bordi. Bene, schiacciando verso il basso ed adesso andiamo a infornare a forno preriscaldato a 180 gradi per un'ora. La nostra cassata è pronta, adesso la lasceremo raffreddare, dopodiché la usciremo dallo stampo e gireremo sotto sopra. Adesso che abbiamo girato la nostra cassata andremo a decorarla per decorarla ci aiuteremo con delle strisce di carta da forno che andremo a posizionare dopodiché andremo a mettere lo zucchero a velo adesso andremo a spolverizzarla con lo zucchero a velo Dopo aver messo lo zucchero a velo andiamo a rimuovere le strisce di carta da forno. La nostra cassata è pronta. Cassata al forno. Grazie, e alla prossima ricetta.